Ebbene sì, è arrivato il momento di salutare la nostra pollo. Vi darò tutte le motivazioni per il quale ho fatto questo cambiamento, ma prima andiamo ad unboxare. E come ogni youtuber che si rispetti, ho il trincetto. Ve l'ho già consigliato, strumenti musicali per gli acquisti? Se non l'ho fatto, vabbè, tanto non mi paga. Oh, ma che cazzo è una matriosca! hanno scammato. Pa Ho scelto la Scarlett 18 20 che ha la possibilità di essere inserita nel rack. Perché l'ho fatto? Perché appunto voglio più entrate e più uscite, ovviamente. Perché voglio più entrate e più uscite? Perché prossimamente i miei mix diventeranno ibridi. Per chi non sapesse il significato della parola ibrido, significa che mixerò con plugin, ma anche con strumenti esterni, quindi macchine analogiche. E per farlo ho bisogno di più entrate. Classico cavo per mm, collegarla. Classico USB Type-C per collegare. Qui abbiamo il rack con le varie viti per avvitarlo alla nostra scrivania. Questa è la nostra scheda. Questo non vuole essere un video recensione, eh ragazzi, vi faccio solamente vedere come scheda, raga è pesantissima. Non bada a spese, la Scarlett, veramente. Pomelli fantastici assolutamente. Qui dietro abbiamo tutte le nostre varie entrate e uscite, ok? Quindi qualora dovessi collegare del analogico esterno lo dovrò fare tramite la parte dietro, questa parte qua, ok? Per adesso mi limito solamente a collegarla e a far entrare i due microfoni nel 3 e 4, dato che è un vizio di famiglia <ride> non li voglio tenere avanti, ok? Quindi Fa un mio fratello, ma farò esattamente come lui. Andiamo a montare i rack, quindi vedete, laterale, si leva questa gommina, con una mano è pressoché impossibile. Ma noi ce la faremo, perché siamo fortissimi. Ok, per adesso lì appunto e basta. È arrivato il momento in cui ho bisogno di una mano, perché io nel montare le cose sono gravemente messo male. E si vede dalla schiavania ragazzi. Guardate quanti cazzo di cavi che c'è Cosa mio. dobbiamo liberare questo lato di qua? Perché comunque la mettiamo qua sotto Portiamo tutto giù Ok Stacco sì. Cosa stacchi? No, vedevo dei cavi, non lo so Canalina e anche oggi qua il mio lavoro è finito. Dovresti mettere una canalina. Ciao. Ciao. Ma adesso veniamo a noi. Tanto comunque sia a questo momento ci doveva arrivare. Perché ho scelto di abbandonare l'Apollo, che puoi abbandonare fra virgolette perché rimarrà qua, per sostituirla con una Scarlett. L'Apollo mi stava stretta. Ok, ero molto limitato con essa. Partiamo dai problemi. Collegare software esterni, quindi qualora volessi stare su Discord, su un videogioco e parlare con altre persone, ma le cose più importanti, ad esempio fare video tutorial, eccetera, diventava un grande problema lavorare, ok? Questo perché ovviamente è stata pensata per Mac, ok? È vero che con Intel basta mettere una, un adattatore, ok? Misero e possiamo lavorare anche su Windows, però capite bene che siamo limitati. Seconda cosa, dovevo comunque pensare a una scheda con una portata migliore, dato che comunque inizierò a mixare in ibrido, quindi più avanti comprerò equalizzatori, compressori e quant'altro mi serviva un sistema di comunicazione. Ok. Ora, per quanto riguarda il primo problema, voi mi direte sicuramente: vabbè, esiste anche l'Apollo con l'attacco USB perché non è acquistato quello. Ora mi giustifico dicendo che io in realtà non capisco perché è stata pensata un attacco USB per questa scheda. Dato che comunque sia la sua potenza, deriva dal fatto che è Thunderbolt. Quindi, neanche a dire che ha l'attacco Type-C. Perché l'attacco Type-C non è Thunderbolt, è Thunderbolt qualora sul PC trovate il segnetto del fulmine, ok? Una scheda del genere costa perché è veloce, costa perché ha degli ottimi convertitori, quindi capite bene che sostituendo Thunderbolt con un USB classico la scheda perde almeno il 50% dei punti, però attenzione perché essendo che non è prodotto di fabbrica, quindi è stata fatta apposta, il prezzo aumenta. Perché appunto c'è più spese per, per crearla, ok, sostanzialmente. Quindi prendi un prodotto peggiore pagando di più. Non ha un cazzo di senso. Quindi per questo che ho preferito spendere 60 euro e mettere un attacco. Per quanto riguarda invece il discorso di collegare altri hardware, ok, preferisco prendere totalmente una scheda diversa, mettermi lì in modo tale che posso switchare direttamente il mio microfono con quello dello studio, quando parlo, quando faccio dirette, quando faccio tutto il resto. Voglio una scheda unica e semplice nel suo utilizzo, ok? Perché non ho venduto Universal Audio e qui arrivo alle conclusioni su quando comprare effettivamente Universal Audio. Universal Audio io la tengo per i plugin, perché passare dal Waves all'Universal Audio dice, sì vabbè è migliore, è vero. Passare da Universal Audio a Waves la senti la differenza, la senti. Solo se li hai provati puoi capirmi. Quindi, sostanzialmente, se avete in mente di acquistare l'Apollo, fatelo pensando ai plugin, non tanto al suo utilizzo. Se avete Windows, ok? Se avete Mac, via libera, non c'è problemi. O meno, non lo so, nel senso non ho Mac, quindi non posso constatare. Proprio quanto riguarda Windows, no, evitare, evitare totalmente. Ok? Per per quanto riguarda la Scarlett devo leggere il pappier di roba perché ho collegato due entrate monitor così come ho fatto prima con Universal Audio. Ne sento solo una quindi devo capire se posso risolvere o se devo comprare uno, uno sdoppio, quello che è un controller sapete per switchare due ascolti. Spererei ci fosse integrata qualitativamente parlando non mi aspetto grandi risultati perché comunque ho il pre esterno quindi la scheda mi serve solo per comunicare. Comunque non credo di essere andato in meglio in ogni caso, perché passare dai convertitori Universal Audio a quelli della Scarlet, ecco, non è che fai il salto verso l'alto, però comunque sia a livello di praticità e quando ci lavori tutti i giorni devi puntare su quello. Credo di aver fatto bingo. Ok, vi lascio a qualche ripresa della scheda e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscriviti. Ciao!